Ciao da Mr. Gadget, novità importante oggi da Samsung, eh, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. Ci sono molte differenze eh, tra i eh, due telefoni, la principale è quella della dimensione del display, facile vederlo, 6,3 pollici contro 6,8 pollici, ma non è eh, l'unica eh, differenza importante, perché da una parte c'è una batteria da 3.500 mAh e dall'altra invece da eh, 4.000 mAh e 300 mA. E non solo, eh, perché eh, ruotando anche i telefoni è facile vedere un altro eh, dettaglio. Tre fotocamere, esattamente con la stessa configurazione che si è trovata sul Galaxy S10, sul eh, Note 10 normale, quattro fotocamere, perché c'è anche il sensore Time of Light eh, per il Note eh, 10 Plus. All'interno un processo a 7 nanometri, eh, RAM da 8 a 12 GB, memoria interna da 256 o 512 GB. Solo nella versione Plus, quindi nel Note 10 Plus, c'è anche l'espansione di memoria che vi porta addirittura ad un terabyte di memoria aggiuntiva. Tre modelli dunque in arrivo, il Note 10, il Note 10 Plus e il Note 10 Plus 5G. I prezzi saranno di 979 euro, 1129 euro per il Note 10 Plus e 1229 euro per il Note 10 Plus 5G. Diverse novità importanti anche nel fronte sul fronte della fotocamera in particolare il live focus anche per eh, i video e poi il pennino che adesso la s pen eh, per meglio dire che adesso ha una batteria al suo interno da più di 300 mAh che garantisce carica eh, per 10 ore bastano 6 minuti di ricarica per utilizzare la s pen per oltre 10 ore e poi la modalità DEX, basta collegare il cavo USB al proprio dispositivo per attivare la modalità che in pratica assimila all'uso del computer quello dello smartphone. Ci sono anche le gestures eh, o air actions che sono introdotte dalla eh, S Pen, muovendo il vostro pennino vi potete muovere all'interno eh, del menu della fotocamera ma anche in altri eh, menu all'interno eh, del dispositivo. Ci sarà un SDK per S Pen nella sua nuova versione proprio da oggi disponibile anche per terze parti per l'integrazione eh, nelle applicazioni. E non basta perché questo è un prodotto con un display fenomenale, abbiamo detto Dynamic AMOLED con la certificazione HDR10+, questo vuol dire una qualità delle immagini semplicemente superlative e soprattutto una riproduzione dei colori che sarà assolutamente al top. Eh, insomma, sono tantissime eh, le cose da conoscere, ovviamente grazie alla c'è la possibilità di scrivere sullo schermo, di mandare i live messages, di fare dei ritagli eh, del proprio display eh, in modo molto semplice e anche di scrivere eh, in modo altrettanto semplice, ad esempio, sugli screenshot che vengono eh, realizzati eh, dal eh, display due prodotti molto completi, molto potenti, belli da vedere con un prezzo importante, ma d'altra parte anche la tecnologia che contengono lo è. La prevendita inizia il 7 di agosto, oggi per chi di voi vede il video in eh, diretta la vendita comincerà il prossimo eh, 23 agosto, per chi acquista questo prodotto in prevendita in Europa ci sarà uno sconto di 100 euro al eh, momento eh, dell'ordine dunque tre modelli, Note 10 Note 10 Plus, Note 10 Plus 5G, abbiamo detto eh, 979 euro 1129 euro per la versione Plus, 1229 euro per Note 10 Plus eh, 5G sono bellissimi da vedere e da impugnare questo eh, display con questa fotocamera anteriore da 10 megapixel eh, che è veramente di eh, ottima qualità. Abbiamo detto nella parte eh, posteriore la stessa eh, composizione del Note 10 con l'aggiunta della eh, fotocamera eh, Time of Light che dà la possibilità di fare un effetto profondità. Nel Note 10 normale dove non c'è eh, questa eh, possibilità eh, l'effetto profondità nei video viene fatto con l'intelligenza artificiale non con la lettura delle eh, informazioni in eh, tempo reale. Insomma, avremo modo di provarlo approfonditamente, eh, se siete eh, interessati ovviamente nei prossimi giorni avremo un sacco di ulteriori informazioni su Note 10, Note 10 Plus e Note 10 Plus 5G. Ciao da Mr. Gadget!